il tuo profumo addosso che mi dai è legata a testa giù tratteggia al buio i tuoi occhi belli la mia matita un foglio bianco spegni e lo vedrai che indovino tutto ciò che in tasca intorno dei vestiti tutti gli ombretti il manicomio nella borsa che non usi mai se bevo tutto il vino rosso saprò dei segreti. Ogni bottiglia è mezza verità tacciuta che confesserai. Vuoi vedere che mi metto l'ego dei tuoi passi? colpo ti aprirò la porta ed ombra ti imparirai e se mai sanguinerò lo sai mi basterà chiamarti se mi taglierò il albero col vetro dei silenzi tuoi e se già dalla memoria hai tolto tutto e ti cancelli sorridi e paga dopo tanto la scommessa tu la Rien di so dove cercarti, stordito zocco, corri fuggi in capo al mondo, volta ti e vedrai, scommettiamo che trattengo tutti quanti. Forza e paura! Forza e paura! Forza e paura! Ci scommetti che ora metto in moto e corro a pari spenzi. Son sicuro che non conti i pezzi che raccoglierai Vuoi vedere che se tiri a caso azzecchi pure i denti Il totale non importa tanto non mi incollerai Che mi fiondo a testa in giù nel pozzo dei tuoi desideri Per ripulire il fondo di tutti i peccati che ti assolverai mi metto a litigare so